Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale, come sempre se non l'avete fatto ancora iscrivetevi, se vi piacciono i miei video mettete un like e se volete le novità selezionate la campanella. Detto questo andremo a vedere oggi, sempre eh, nel parametro del gas free, quindi la terza serie, è il terzo video diciamo, l'aumento un pochino della prestazione delle batterie. Come chissà, chi segue il mio canale sa già che io eh, ho una, due batterie della litio store che ora vedremo da 90A in parallelo, quindi sono 180A litio, e eh, qua da un'altra batteria tampone eh, AGM da 160A. Eh, siccome eh, volevo aumentare un pochino, il, diciamo, la, la potenza in kilowatt disponibile, ho optato per una batteria di cui già conoscevo la marca già ho installato questa batteria su altri, su altri camper il modello però è da 100 A. ora invece eh, ho ordinato per il mio camper il modello da 300 a e quindi adesso andremo a togliere le due batterie della litio store applicare la batteria da 300 a eh, di questa marca che vedremo insieme e faremo tutte le prove del caso in questo caso eh, vedremo insieme eh, lo smontaggio delle vecchie batterie e l'installazione delle nuove batterie questo è il gavone dove sono installate diciamo le batterie come potete vedere questa è la batteria da 160 ampere tampone queste sono le due da 90 litio store e qua abbiamo parte dei cablaggi con tutti i rispettivi DC-DC della Victron e quant'altro compreso il caricabatterie A220 ora andremo a togliere praticamente le due batterie e, e installare qua quest'altra batteria di cui ora vedremo le caratteristiche ok iniziamo con lo smontaggio delle vecchie batterie qua come potete vedere c'è tutta la diciamo le fusibili vari di tutte le batterie questi sono gli interruttori non so se si vedono eh, sono gli interruttori praticamente i fusibili riarmanti dei, delle due serie dei due regolatori del 20 e dell'MPPT 30 quindi noi prima di fare questa procedura prima di staccare lo stacca batterie che unisce praticamente le batterie al sistema andremo a staccare come sempre è sempre bene fare i pannelli fotovoltaici quindi 1 e 2 e a questo punto possiamo intervenire sullo stacco a batterie togliendo praticamente l'alimentazione. Ok, quindi a questo punto abbiamo isolato tutto l'impianto. Potremmo ora cominciare già lo smontaggio delle batterie.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 playlist io music licensing reimagined plus i music licensing reimagined Ok ragazzi, questo video è il proseguimento eh, del precedente, ho deciso, eh, poi ho interrotto il video precedente, e ho aspettato qualche giorno e ho ordinato due batterie, quindi questa è la seconda batteria da 300 A, perché prima di finire l'installazione ho deciso di metterne due in parallelo, quindi avere 600 A a disposizione. Ora vedremo come le monterò e una cosa importante che volevo dire se volete montare delle batterie in parallelo è ovviamente andare a prelevare la corrente da un capo all'altro della batteria quindi il negativo lo prenderemo dalla batteria 1 e il positivo lo prenderemo dalla batteria 2 in modo da dare un carico giusto a tutte e due le batterie altrimenti le due batterie in parallelo non saranno mai con la stessa carica procediamo mettiamo su anche questo bambino qua ok ragazzi ho appena finito l'installazione delle batterie eh, come avete visto prima le ho messe tutte e due in fila sono riuscito a farcele entrare proprio in maniera perfetta fortunatamente avevo preso bene le misure quindi le ho fissate e adesso andiamo a vedere insieme il lavoro che è stato fatto ok come potete vedere questo è l'interno e poi vi spiegherò bene che cosa ho fatto in un altro video ho realizzato praticamente una serie di, di sistemi con termostati come vedete questo è uno e questo è un altro per fare in modo di gestire le temperature all'interno del, del vagone questo sistema qua praticamente gestisce le batterie che stanno dietro queste paratie che ho fatto adesso che dovrò verniciare e gestiscono la temperatura interna dell'alloggiamento del dell litio essendo fuori poi farò un video a parte proprio su come realizzare praticamente eh, del, un sistema per fare in modo di tenere le temperature eh, sempre abbastanza alte dove sono le litio questo per quanto riguarda ovviamente l'inverno perché più o meno intorno ai 5 gradi eh, smettono di essere caricate sia internamente se hanno la protezione del bms con il blocco e ce l'hanno quasi tutte ma anche i regolatori specifici tipo victron eh, c'è la possibilità di abilitare o disabilitare questa funzione eh, ma di default è sempre attiva quindi se non andiamo a caricare eh, l'ifepo 4 sotto i 5 gradi eh, Potremmo avere problemi, quindi eh, potremmo rimanere diciamo, a piedi senza batterie perché non possiamo ricaricarle. La batteria comunque eroga corrente, non ha problemi, però la funzione di ricarica non viene praticamente attivata. Con questo sistema ho scaldato praticamente le batterie ehm, diciamo, con una modalità particolare, poi la andremo a vedere, in modo che riesco ad utilizzarle anche quando le temperature scendono sotto lo zero ora andiamo a togliere la paratia e vediamo come la installate questo pezzetto di paratia è mobile perché attaccato c'è il termostato come potete vedere quindi questo è il risultato finale ho messo anche un piccolo isolante termico giusto per aiutare a mantenere la temperatura all'interno del vano queste sono le resistenze che vi dice... di cui vi parlavo prima sono delle resistenze elettriche che ho messo sotto le batterie e che vanno a scaldare anche tutto l'ambiente, diciamo il piccolo vano, anche se non è ben chiuso, ma diciamo mantengono il calore lì all'interno. Queste sono le due batterie che ho collegato praticamente in parallelo e come dicevo la cosa importante è prelevare un polo dalla prima batteria e un polo dall'ultima, a prescindere se sia positivo o negativo. E quindi vanno prelevati il positivo di una batteria e il negativo dell'altra per sfruttare bene il parallelo e non danneggiare la batteria che inevitabilmente sarebbe l'unica sul prelievo e quindi in questa maniera andremo a prelevare corrente da tutte e due le batterie contemporaneamente essendo due batterie identiche e della stessa diciamo, data non, non hanno nessun tipo di problema queste sono le istruzioni che arriveranno con le batterie, sono i due fogli che abbiamo in arrivo, diciamo in allegato alle nostre batterie e possiamo vedere, una cosa importante, spiega i collegamenti che dovete fare nel caso in cui venissero collegate in parallelo in serie in 2p 4s 4p 2s 4p 4s quindi collegamento serie parallelo che dovrete poi andare ad effettuare è tutto riportato qua dentro e con una grafica molto semplice e vedremo un esempio insieme di come sono state collegate nel nel mio camper visto che ho praticamente due batterie in parallelo. Questo è il fogliettino che viene fornito con la batteria, ci sono le dimensioni in pollici, le caratteristiche tecniche, ci spiega che eh, praticamente abbiamo la, la tensione operativa eh, più o meno 12,8 sotto, sotto carico, quindi con un carico importante eh, sta intorno ai 12,8 con il, la ricarica 14,4 che può andare, diciamo, da 14,2 a 14,6, abbiamo un più 0,2. Per quanto riguarda invece la corrente massima di scarica, abbiamo 200A, quindi il BMS interverrà sopra i 200A di prelievo di corrente. Tecnicamente, come vediamo di qua. La batteria ha 3840 watt, qua ci fa vedere tutti i pezzettini, tutti i cablaggi per la carica delle batterie, questi sono i dati tecnici che comunque sono congrui a tutte le litio perché comunque le celle interne, le grandi linee, sono sempre quelle un pochino di classe A, di classe B, di classe C ma grandi linee, le caratteristiche tecniche, sono quelle per tutte le video. la differenza la fa il BMS perché bisogna verificare bene il tipo di BMS che è montato in questo caso è in 200A cosa importante, fa vedere i tipi di collegamenti potete vedere che qua già specificato come dovete collegare questa batteria se le mettete in serie in parallelo anche se vi consiglio di andare da un tecnico specializzato perché un conto è mettere in parallelo eh, serie delle batterie da 100 A che comunque è tanta roba eh, parlando di c1 al litio e, parlando di questi biscottini da 300 A all'una insomma 2p 4s è tanta roba quindi un parallelo semplice già bisogna dare più o meno la stessa tensione per evitare di rovinare il BMS quindi metterle tutte e due le batterie la tensione che più o meno un 0,1 di differenza per non incorrere nella sfiaccolata iniziale del, del flusso di elettroni completo perché le litio non sono come le piombo quindi non è che mandano una ricarica la, la piombo riceve una ricarica molto piccola la litio riceve un C1 quasi quindi se abbiamo un valore dissociato tra le due batterie è relativamente importante come attacchiamo il carico iniziano a passare 200A tra una batteria e l'altra istantaneamente non è il caso quindi se montate la singola fatelo da voi, se montate in parallelo fateli assistere da qualcuno. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se avete qualche domanda mettetela nei commenti, se avete qualche idea particolare mettetela nei commenti e soprattutto mettete il like che non costa nulla e invece a me fa molto piacere perché aumenta tra le altre cose la visibilità di YouTube, quindi buon proseguimento, al prossimo video un saluto a tutti, ciao ragazzi! I.O.